l'Egitto e l'Aliah, il ritorno, cioè la salita, la, lia, la salita dall'Egitto verso Betel, di nuovo verso Erez Kenan, il luogo dove lui invocherà il nome del tetagramma, quindi un punto nevralgico, spesso volte sottovalutato, visto che la professione evidentemente di fede di Abramo sarebbe stata fatta all'inizio del capitolo 12, abbiamo un'inserzione dal punto di vista... Per noi cristiani morale è molto scabrosa della vicenda dell'acquisizione di Sara, la donna, noi la chiamiamo moglie, no, in italiano, di Abram Avinu nel palazzo nel Faron, ricordiamoci sempre che il termine Faron non è nome proprio di re, ma è il nome proprio del palazzo nel quale il re d'Egitto ovviamente ognuno aveva il proprio nome quasi sempre teoforico, cioè il portatore del nome del Dio che avrebbe patrocinato quel regno che fosse del nord, del sud, del Regno Unito, a seconda delle varie dinastie di Mizraim, quindi l'acquisizione di Sara dentro Faron, cioè dentro il palazzo del Farone, crea sicuramente eh, sconcerto dal punto di vista morale, ma non è certamente quella la sensibilità che il redattore voleva portare, ma voleva portare un messaggio, o meglio più di un messaggio che noi definiamo eziologico, protologico, cioè la visita molto prima di Mosè, Rabenu, di Avram, il primo uomo di Israele, il primo uomo del popolo eletto, del popolo formato, dentro la casa del Faraone dentro il palazzo chiamato faraone dove alcune vicende evidentemente preparatorie a quella che sarebbe stata la Erez Kenan a, a Mizraim eh, con Israele con Yacov e con i suoi figli quelle 70 persone uscite dai lombi di Jacob. Non avremo modo di vedere se a Dio, Dio piacerà il nostro commento e, alcuni elementi importanti, prefigurativi, di una vicenda di benedizione, Giuseppe benedirà, sarà benedizione per l'Egitto, di mh, perfetta inserzione nel tessuto sociale dell'Egitto, quindi i discendenti di Giacobbe sono egiziani, tutto tondo, 400 anni. Poi quel mutamento, quel cambiamento di dinastia, frase laconica, che vedremo nel libro dell'Esodo, non conosceva il nuovo faraone, non conosceva, non aveva mai sentito parlare di Giuseppe, del bene che Giuseppe, e quindi noi potremmo dire nei lombi di Abramo, gli israeliti avevano fatto agli egiziani e il periodo terribile della schiavitù. Bene, tutta questa vicenda, tutta questa vicenda paradossale, viene eh, prefigurata a livello aziologico da questo racconto. Ci eravamo lasciati al capitolo 12, versetto 10, Così come fu per Giacobbe, anche qui l'occasione della discesa, della jerida, perché Israele è spiritualmente sempre in alto e tutto ciò che è intorno è sempre in basso, quindi la jerida è la discesa, l'occasione della discesa verso il Mizraim, verso l'Egitto, è ancora una volta la carestia. Questa carestia che dal punto di vista fonetico in ebraico viene... Ehm, definita nella nella torah rahav rahav questo rahav ehm, se la pronuncia se, eh, perché dico fonetico perché a livello grafico è molto diverso indica una maestà qualcosa di grande sembra quasi ironico che la carestia venga definita come qualcosa di grande ma colui che è grande è colui che sta facendo la Yerida, Avram Avinu, Rahav è anche dal punto di vista fonetico una, un aggancio, potremmo dire un remez, uno dei tanti remezim che, che ci sono nel Sefer Torah, a ciò che avverrà dopo, la, la Rabbanut, cioè i grandi maestri, Raav, il maestoso, il grande. Ecco. Termine peraltro usato anche nell'antica lingua egizia. Comunque, in questo caso indica questa maestosità questa carestia. questa carestia Va ecco nella terra già il fatto che non venga detta Erez Kenan ma nella terra perché ricordiamocelo sempre che nel Sefer Torah in Bereshit, in modo particolare Arez è sempre Erez Israele Erez Kenan è Erez Israele certo Israele sarebbe nato il nipote il figlio del figlio di, di, di Avram Isaac Yaakov. ecco Eres è Eres Iacob, Eres Israele, Iacob è Israele quindi Eres Israele, quindi c'era la grande carestia Vaharetz, e qua va ecco la Yeridal, la discesa, la discesa spirituale, cioè dalle altezze spirituali di Israele, di Eres Kenan, cioè Eres Israele, anacronismo voluto, alla discesa, tutto ciò che è intorno è basso, apro una parentesi, Eris Israel eh, sicuramente ha delle, delle, delle, diciamo come conformazione geografica e geologica, anche il livello più basso della terra, 430-460 metri sotto il livello del mare, la valle del Giordano, la valle del Mar Morto, ma c'è anche le vette più alte, perché il monte Sion e il monte Moria sono quasi 800 metri d'altezza. Ecco quindi, quando si parla di Salite si intende sempre Yerushalayim, che ancora non c'era. Cioè, meglio c'era, ma non era ancora in mano a Davide Amelech, certamente. Però, questo concetto dell'aliyah ancora oggi e la Yeridah è un concetto basilare, non solo nella Torah, ma in tutta la vita spirituale. Non solo degli ebrei, ma anche dei Nuzri, cioè dei cristiani. E Avram, dove dice? Dice discese Mitzrayim, cioè verso, verso l'Egitto. La Gursham, L'agur vuol dire soggiornare, abitare, è usato anche oggi nell'ebraico moderno, dici dove abiti, abito là, sham, eh, là, ecco, per soggiornare là. Questo sham, eh, che puoi richiamare anche foneticamente, cambiando le vocali, sham, cioè il nome, indica quasi una, un necessario, perdonatemi il termine, destino, perché ovviamente il destino non esiste, una vicenda che doveva per forza percorrere quasi una tappa obbligata spirituale dove Abramo dovrebbe dovuto passare una prova, una prova piuttosto seria, piuttosto importante. Scendere là dove sarebbe successo tutto quello che succederà, e che Abramo in profezia riceve stesso, ovviamente, dal tetagramma: che Caved Arav, perché era pesante, pesante questa maestosità, cioè questa, questa carestia. Barez. Ecco l'altro Arez è definito Kenan e in questo caso ma quasi fossero due valori opposti. Ecco questo, quindi con una pennellata di un versetto già il redattore ci dice che tipo di prova, che tipo di, di, di vicenda Abramo avrebbe dovuto sopportare. Guardate che la stessa cosa poi dovrà succedere, gli autori dicono che è lo stesso racconto passato da due patriarchi diversi, ma è lo stesso racconto che di fatto. Vedremo anche per Isac. Ecco che Vahyarim Kasheri Kriv la vo memizraim, e fu che, come si avvicinò per entrare in Egitto, Abram, non c'è scritto Avram ma il soggetto sottinteso ovviamente è lui, ha un pensiero di tutela per se stesso e per tutta la genealogia, perché dice. Yomer el Sarai e disse a Sara, Isto", la sua donna, dice: Ine inena, ecco orsu, gli adati chi ishai fat marea at. Cioè io lo so, io conosco, è un verbo che indica proprio l'intima relazione coniugale. Io lo so perché, perché tu sei una donna bella e hai una, sei anche, hai una visione bella, cioè sei anche sei bella e, e, e anche di aspetto, ecco, sei anche bella, bella dentro e bella fuori, ecco potremmo dire noi. E sarà, dice, e sarà, il verbo non sarà Sara, e sarà il futuro, che vedranno te che quando ti vedranno i misraim, cioè gli egiziani, quindi non solo il faraone, non solo la corte del faraone, ma tutti gli egiziani, e diranno, questa è la sua donna, e cosa succederà? Ve argù o ti, e uccideranno me, e te faranno vivere. Per noi una cosa del genere è, detta da parte di un marito, che in questo caso è anche un fratellastro, è una cosa veramente grave, veramente meschina. Ma in fondo non è così. Abram va a tutela della sua discendenza, che ancora non ha. Abram va a tutela profetica, l'abbiamo detto prima, è chiaro, in chiave eziologica, di tutto ciò che è successo, alla luce di ciò che è successo, questa vicenda diventa una vicenda salvifica, di tutela, umana, che passa attraverso una prova, una prova forte, per, il, per le vicende future della, della, di tutto il progetto salvifico di Dio. Quindi Dior Su, di a loro, ecco, Imrina ha Mia sorella, tu sei, affinché sia bene per me, a causa tua, e viva la mia anima grazie a te. È una frase forte, perché dice, Baburach, vaietanafsi, big lach. Ai tavoli, è bene per me che a causa tua io viva. Ecco, quindi, Abramo dice che la causa causata, perché la causa incausata è sempre ovviamente Dio, Hashem. Per passare questa prova, la mia vita è nelle tue mani. Ecco Quindi, questa corredenzione di Sara viene associata profeticamente a ciò che, che, che lui dovrà fare lo vedremo nel capitolo 16 e infatti inizia così vai erì, e infatti fu che vò avram mitzraima e fu che, che nell'arrivo di avram a mitzraima ecco succede quello che lui dice va iereu a mitzraim e videro i mitzraim cioè gli egiziani chi videro e taisha chi gli i meot. Esattamente quello che Abramo aveva profetizzato, supposto, immaginato. Videro la donna perché? Perché lei era molto bella. Quello che prima aveva Abramo detto, bella dentro e bella fuori. Gli egiziani si limitano all'aspetto estetico esteriore, vedono che era molto bella. E vidrò lei chi? Eh, I serei farò, i, i capi, i, i principi. La cosa, la, cosa interessante, la cosa interessante è che il termine usato qua per indicare i principi è lo stesso termine anche dal punto di vista diciamo, grafico, che viene usato per indicare la donna di Abramo, quella che noi chiamiamo in italiano, moglie. È interessante perché dice «Vaiereù o ta, videro lei, sarei sare, sare, i capi». Cioè i contrattari, cioè quelli che sono di fatto gli ipotetici nemici, gli ostacolatori ecco, di, di, di, di Sara e, e di Abram, quindi Sara fu vista da Sarei, cioè è, è lo stesso nome, scritto uguale, solo che sono i capi, sarebbe quasi la faccia oscura della donna, cioè di Sara in questo caso, contro di lei. Cioè persone del lignaggio identico a lei, videro lei, e sono dello stesso lignaggio dentro il palazzo, dentro il farò, quindi della corte, la corte del re, del re d'Egitto cui, il cui nome non viene nemmeno menzionato. E' allelu Otah, El è il farò. E lodarono lei sul farone, davanti al Faraone. mi pare che anche qui c'è il nome di Dio, El, no? che viene pronunciato al, quindi non è il nome di Dio, ma è la preposizione che indica no, il come viene, viene lodato, viene lodata lei sul faraone. Però vedete che tra il nome di Sara riferito ai, ai principi, i capi, direi proprio i principi, il termine giusto sarebbe quello, e della casa del, faro, del re d'Egitto chiamato faraone, la corte, non possiamo tradurre corte, perché farò vuol dire grande pazzo, ma di fatto è così. E lo darono lei. Notare che vai allelu è, se noi mettiamo il prefisso, e di fatto c'è il suffissoel, è di fatto quasi una preghiera che si fa a Dio. L'alleluia, no? Sapete che nel Salmo 150 inizia con Alleluia, Alleluel. Bene, qui c'è la stessa cosa, Alleluel. Alleluel. C'è chiaramente la la, la, la, il pronome otal femminile, ma se lo togliamo, perché è sottinteso che lei è Alleluele, cioè c'è una lode a Dio mentre lei è presentata alla corte del faraone. Notare anche graficamente, graficamente importante, perché la Torah è tutta scritta a base di, anticamente, di pittogrammi, che poi diventano ovviamente ideogrammi, ma lasciamo stare. La posizione grafica è importante queste iconcine che vengono scritte dalla, dalla, dalla giogna. E sono le stesse della preghiera. Infatti lo darono lei al Faraone. E qui c'è il verbo a Aisha bet farò. «E fu presa». Ecco, questo prendere è ambiguo. È ambiguo perché lascia la possibilità a, a tutte le interpretazioni che noi vogliamo e che io non do perché a me interessa fare la lettura, come scritto, come leggi, ehm, del testo. Le interpretazioni sono 70, non, non, la, non le facciamo nel senso che non interessa questo, non interessa l'aspetto precedente all'interpretazione. Il verbo prendere indica lo stesso verbo che si usa quando si prende una città, è lo stesso verbo che si usa, è un verbo forte che eh, lascia ampie, è una polissemia vasta può essere inteso tanto, fu presa come ostaggio fu presa nell'Arem scusate l'anacronismo ma per farci capire fu presa come lei principessa dai principi, lo stesso nome per stare con loro per benedire il, il, il marito che non sapevano che fosse il marito perché lei dirà che è suo fratello fu presa, fu presa come moglie non lo possiamo sapere i commentatori specialmente gli israeliti ehm, danno interpretazioni sempre molto molto diverse di questo episodio proviamo a vedere cosa dice il Rashi